Lippo, buongiorno a tutti e anch'io mi associo all'assessore Gagliano per i complimenti, per i complimenti per il lavoro per finora fatto con la precedente amministrazione, grazie al dirigente della eh, sezione valorizzazione territoriale Silvia Pellegrini, grazie a tutti per essere qui e grazie anche al Presidente, l'Avvocato Leo eh, anche per, avervi, per, diciamo, per averci coinvolto sin dall'inizio, da quando eh, ci siamo insediati con la nuova amministrazione, perché si tratta di un intervento importantissimo. Io partirei dal, dal titolo, I Granai del Sapere, che è un titolo davvero significativo. <coughs> Filippo, tu hai fatto riferimento a monesti, ai, diciamo, ai luoghi di studio dei monasteri benedettini, e io penso che eh, diciamo, si sposa assolutamente in questo senso questo progetto. L'ho studiato, ho visto eh, il lavoro fatto dai, dai progettisti e mi piace il titolo perché eh, diciamo, rimarca la nostra tradizione contadina: i granari, quindi questo magazzino eh, dove si depositano i cereali trebbiati e quindi eh, mi, piace la, eh, mi piace tantissimo la, la metafora i cereali che sono fonte di sostentamento, di nutrimento eh, diciamo collegati al, al sapere che effettivamente è, eh, diciamo, non possiamo che non considerarlo come un sostentamento della nostra vita e penso che eh, anche il fatto che eh, questi cereali siano treppiati cioè lavorati. Eh, significa che il sapere richiede lavoro, sacrificio e eh, quindi eh, diciamo, mi piace tantissimo questo, questo collegamento con eh, questa biblioteca che, così come ha detto eh, il direttore dell'area dell culturale. Deve essere, non deve essere un solo magazzino, ma deve essere un luogo di comunità, quindi un luogo che riesca a coinvolgere, eh, spero, tutti i cittadini e mi auguro soprattutto i giovani, perché eh, diciamo, dobbiamo aprire la nostra, eh, la nostra città e quindi il valore aggiunto della nostra città e voi come Fondazione di Magno siete una delle fondazioni, diciamo uno delle degli enti che dà il valore aggiunto a questa città. E, diciamo, quindi mi piace nel progetto, ho visto che avete riqualificato la zona dove adesso è insediata la Fondazione di Mario, in più c'è un'area un posteriore dove avete individuato questo grande salone che non è soltanto una, diciamo, un luogo dove si andranno a depositare i libri, ma c'è questa multifunzionali, multifunzionalità del, del luogo. E quindi in questo luogo austero, che era il monastero dei, dei Benedettini, avete eh, diciamo, individuato un, un luogo dove ci saranno sale di lettura, sale convegni, quindi una multifunzionalità eh, di, di attività. E, e quindi mi piace tantissimo questo, questo collegamento e tutto questo, questo impegno eh, progettuale che c'è dietro perché è davvero rilevante Magari, sicuramente poi i progettisti saranno eh, più bravi di me anche perché l'avete portato voi questo, questo progetto eh, io come assessore ai lavori pubblici devo impegnarmi anche, eh, diciamo, sia con la formazione che con uh, la regione affinché uh, la fase esecutiva vada uh, diciamo nel, nel miglior modo possibile, perché sappiamo benissimo che a volte nella fase esecutiva si creano quegli inconvenienti che uh, determinano a volte la richiesta di proroghe alla regione, quindi cercheremo di essere quanto più eh, performanti possibili dal punto di vista dell'ufficio e delle attività del, del nostro ufficio. Eh, finora eh, diciamo, si è svolta la procedura di gara sia per i lavori che per le forniture. Abbiamo individuato la società che ha vinto, <coughs> diciamo che si è affidata ai lavori, eh, a cui abbiamo affidato i lavori, è la con società cooperativa di Napoli che è dotata di società di ulteriori società del vostro, quindi di, di Bari. E poi invece per le forniture lavamo Puglia SRL di Modugno, siamo pronti con la determina di affinamento, quindi i lavori dovrebbero la consegna dei lavori in una decina di giorni, diciamo che Posso essere certa di, eh, di dire che in una decina di giorni inizieremo con questo cantiere che si insederà in, una, diciamo, in concomitanza con un cantiere già aperto in, nel monastero di San Benedetto che è il, il cantiere relativo all'ampliamento eh, del polo museale eh, del, sì, è l'ampliamento del Polo Museale e la sezione di Arte Contemporanea. Quindi, diciamo, grazie a voi per aver organizzato questo, questo, eh, diciamo, questo intervento di avvio dei lavori e, e, e auguro a tutti buon lavoro.